300 bet, 300 bax Fumo un cannone poi bevo e state. Il tuo flow fa schifo? Tenenze. Il mio flow fa figo? gade. Dopo una media siete tutti. Piedi. Kevin sereno le beve da ieri, Kimbo è sempre in giro a piedi Monbe ha rotto la broom, vedi? Gioco con Bruna, la conta lo sai 50 euro su macchine online, saltano tutti i granaio in serio Ciupiti con Gappo, Montenegro, Tornerò fatto a righi col grinder. Ubriaco, cerco cessa su Tinder, Luis prende gratte e vince, non vince Gli ordina 66 missi e vince, in Golbet entro Cento ne spendo, non ci ripenso Il mio cane inciampa e perdo Ma a atteni pure anche il resto Martelli, malerini, frasci, sciottini, Fra, sci fra. all'hard time, bevono anche i bambini Tra big muffo e capre caput Fra siamo i capi della trap Può trovarmi a bere con una voce Ma non l'acqua non la beviamo Se la no poi ci arruginiamo Ci trovo un portone, se si chiude la porta Si tira un porcone, se finita la bocca, Può trovare la bocca, in mezzo a chi sbocca Ci tocca il bicchere, il livello bocca. Se c'è qualcuno, vuoi è sotto chi tocca Se tocchi la coca, sicuro che facci l'acca Monti bevo Monte Montegimore, non solo Mario Monti, l'Italia vorrei fondare, è stato fondato su che è un figlio di puttana, come chi vota adesso sta nella madama, sono da Luis manda qualche ciupito, dai, dai. anche se un cammello rimane il preferito, boccia finita la spacco per terra, che ho vita oglierò sto posto di merda, o mentre alcolici sabbassi Celsius, roba trancia le gambe Zanardi, Pistorius, c'è un coglione come quelli dentro il comune, muoiono ste persone io fa anche cose buone, o mentre alcolici sabbassi Celsius, roba trancia le gambe tipo Zanardi, Pistorius, c'è un coglione come quelli dentro il comune, muoiono ste per studiare io che anche cose buone